Sì, eh, grazie Presidente, allora noi chiaramente ehm, abbiamo anche apportato delle modifiche a questa mozione e noi voteremo favorevole, è chiaro che no, io non mi sento d'accordo al con Consigliere Fassina, non è nessun nimbi, eh, ma ehm, visto che conosco eh, quel territorio, eh, che, insomma del, da dove provengo, eh, lì già abbiamo ehm, un territorio già vessato da altre discariche ma la cosa più importante è che comunque siccome sono discariche ancora eh, piccole e ehm, c'è un, la fauna e flora, insomma, da un punto di vista ambientale ancora eh, integre e però questo allargamento di questa discarica di inerti va proprio ad incidere su una parte dell'agro romano molto eh, bello, eh, ancora appunto che eh, può mh, salvarsi e può salvaguardare alcune specie di flora e fauna. E questo è il punto. D'altra parte, come ho già rilevato nelle due commissioni che il Presidente Diaco ha convocato su questo argomento, poi ci sono anche dei profili per quanto riguarda la mobilità, perché i camion accedono direttamente da Via Laurentina, la parte di competenza di città metropolitana che è molto trafficata e ha problemi anche di manutenzione stradale. Quindi insomma ci sono tutta una serie di argomenti, non solo ma anche la vicinanza alle case eh, dei quartieri limitrofi, eh, tutta una serie di argomenti che fanno capire che lì dove già insiste appunto una discarica eh, sarebbe opportuno, eh, anzi quasi un insulto, eh, apportare addirittura un ampliamento. Eh, questa è raccogliendo la voce dei cittadini mh, senza fare nemmeno eh, campagna elettorale perché questa cosa io la seguo io insieme anche al consigliere De Priamo ma ai consiglieri del territorio tutti, di tutti eh, i gruppi politici del, mu del municipio Nono la seguiamo da tempo proprio perché, per, ehm, perché vogliamo tutelare una, una parte proprio di agro romano che eh, diciamo è quasi l'ultimo incontaminato. E, tra l'altro i cittadini lì sono molto attivi, eh, c'è un, un continuo eh, dialogo con loro, credo con tutte le forze politiche, perché io lo vedo senza contrasti e anche aggiungo è un territorio vessato purtroppo da sversamenti abusivi di rifiuti, quindi più rifiuti si puliscono più ne appaiono proprio in quel quadrante della città, come in altri, ma eh, posso dire che quello è molto Purtroppo preso d'assalto perché limitrofo cioè, è un quartiere, una parte del municipio molto, eh, insomma, dalle frontiere di, di Roma Capitale arriva fino alla, eh, a Pomezia, e quindi ci sono vari problemi. Ehm, Anch'io non eh, rimango basita dal voto, si sì, e chiudo Presidente Seccia, dal voto negativo eh, del PD, però chiaramente eh, questo allargamento dipende tutto dalla regione Lazio che in questo momento è silente, non ci fa sapere, eh, è chiaro che alla regione Lazio c'è il PD. Okay,